Buon pomeriggio e ben ritrovati a Cisto Dentro Live, il nostro appuntamento settimanale, lo sapete ogni giovedì con noi un esperto per parlare, per avere strumenti, per avere qualche dritta su come affrontare al meglio questo periodo così particolare, così strano, così diverso. Oggi parliamo di sport, lo facciamo con una persona che lo sport lo ama per davvero, campione di pallavolo, ma soprattutto uomo che promuove lo sport in modo giocoso e credo che sia questa la sua caratteristica più grande, ma non solo, è anche autore di una serie animata che poi conosceremo, ha vinto anche degli importanti premi proprio per i valori che sa trasmettere. Diamo il benvenuto ad Andrea Lucchetta. Ciao Andrea! Carissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Anche te ti, ti vedo in forma smagliante, come sempre. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi soprattutto sorridente perché la squadra del Torriso deve comunque cercare di far sorridere anche a distanza tutti coloro che devono percepire la tua positività, non perché siamo positivi al Covid-19 ma perché siamo positivi in quanto interpretiamo al meglio quelle che sono le indicazioni che ci vengono date, fermo restando che recupereremo secondo me tantissimo perché abbiamo aumentato la voglia di stare e di condividere con i nostri figli perché chi ha avuto la fortuna di averli, magari lasciando i nonni a distanza ed è questo probabilmente la grande mancanza che magari i nipotini hanno avuto in, in questo periodo. Oggi con te cercheremo di capire come rimetterci in moto correttamente, cioè senza strafare in casa, in giardino, al parco, in pista, secondo te dopo tutte queste settimane rinchiusi in casa eh, da dove bisogna ripartire? Qual è il modo eh, migliore appunto per tornare a pensare al proprio corpo? Allora Ti devo però riportare un attimo indietro, chi si è fermato in questo periodo ha commesso un gravissimo errore, anche perché all'interno di piccole stanze, piccoli luoghi, con piccoli strumenti che possono essere patate, limoni, mestoli, eh, pasta, cuscini dei divani, si possono costruire palle, palline, pallette e cercare comunque di giocare, divertirsi per rimanere in movimento, quindi spero, spero che tutti quanti, abbiano cercato di mantenersi almeno in un'attività motoria, sempre ludica, in grado di poter ora finalmente, grazie anche alla via Tana Liberi Tutti, nel senso che hanno aperto l'opportunità di andare all'esterno, quindi all'esterno dobbiamo innanzitutto portarci da bere, quindi abbiamo la nostra borraccia, abbiamo la nostra mascherina, obbligatoria, dobbiamo avere comunque i guanti per cercare magari, di non avere nessun tipo di contatto, però l'integrazione è molto importante perché ci avviciniamo a un momento particolare della stagione in cui i raffreddori possono essere tranquillamente inseriti anche a un contesto in cui arrivano delle botte di calore e quindi devo sicuramente integrarmi bevendo dell'acqua. Poi, giustamente, la prima cosa da fare è che cos'è? Correre. Per chi ha la fortuna di avere due gambe, oppure per chi ha la fortuna di avere magari un handbike, oppure la fortuna di avere l'opportunità di condividere qualsiasi di luogo, penso che la cosa più bella sia correre, perché non si parla di atletica leggera strutturata, ma si parla proprio corpo e avere la possibilità magari anche a piedi nudi, con le calze diciamo, no? sull'erba, per aumentare quell'aspetto di propria accettività, quindi dare anche al piede l'opportunità di, di poter vivere queste sensazioni all'aperto. Insomma già queste sono ottime, ottime indicazioni. Poi c'è sempre questa differenza tra il gioco e lo sport. Secondo te per bambine e bambini lo sport deve essere un gioco o sono due cose diverse? assolutamente, sono in questa fase, la fase più importante per me rappresenta la fase dai 3 ai 6 anni proiettati verso dai 7 ai 12 anni in cui il gioco, il gioco deve essere un'attività sportiva multisportiva possibilmente anche perché come Lucky da, ovviamente il mio cartone animato insegna dentro lo Spike Team ci possono essere 50 sport diversi da proporre, perché ogni singolo frammento di, di uno sport ogni singolo frammento è un pezzo di puzzle che costruisce la personalità di questo bambino che essendo molto curioso se trova dall'altra parte un personaggio molto trasversale e sorridente che anima in lui la curiosità ecco che riusciamo eventualmente a portarli verso la capacità di esplorare il gioco quindi dà al bambino l'opportunità di chiedere gli strumenti per migliorare la sua capacità di giocare quindi siamo noi che dobbiamo fare un piccolo passo indietro guardare bene quali sono le situazioni da proporre ai bambini, non fare in modo che la loro creatività e soprattutto l'autostima venga schiacciata, ma essere di supporto alla loro voglia di esplorare il mondo, il mondo del gioco sportivo. Tu sei un giocatore di pallavolo, quello è il tuo sport. Ci puoi, far, ci puoi far, far vedere, no in questo momento, perché anche tu sei chiuso in casa, però ci puoi raccontare qualche piccolo, qualche piccolo esercizio dove appunto lo sport e la pallavolo si, si incrociano. Ho visto eh, in queste settimane, tu hai pubblicato anche sui social, eh, piccoli esercizi da fare anche nel cortile di casa, se non addirittura dentro casa, per comunque giocare a pallavolo. Eh, faccio un esempio per capire appunto come sport e gioco spesso eh, facciano un grande abbraccio tra di loro. Allora, indiscutibilmente, eh, avendo creato la figura dello smart coach, invece Lucky è uno smart coach che deve essere molto smart nel trovare attorno a sé degli strumenti per far giocare e divertire. Ho cancellato la pallavolo a di sotto di 12 anni, si gioca a spikeball, il gioco della schiacciata, in un concetto in cui il volley S3 ha tre S molto importanti, sostenibilità, sorriso, scuola, poi ne ho declinate altre tante, però la cosa più importante qual è? Avere opportunità di magari avere una palla. Per la giornata mondiale del rispetto della terra, dei Day 20 2020, mi sono inventato, ho inventato, raccolto dei pezzi di legno praticamente all'interno del mio giardino, li ho messi formando un piccolo pupazzo e poi con un pezzo di legno più grande ho utilizzato ovviamente il mio bimbo l'ho così perché è uno schiacciatore che vuole schiacciare la noia, giocava tranquillamente a divertirsi, a buttare giù la montagna del legno. Quindi in questo modo io posso già avere l'abilità di andare a comporre in equilibrio creatività. Seconda cosa distanziarmi, prendere bene la mira e poi giocare... Una sorta di tipologia di bocce in cui utilizzo proprio pezzi della natura. Lo Spike Ball, per esempio, è se hai una palla, l'opportunità è proprio quella di iniziare a lanciarla e a bloccarla. E poi magari lo puoi anche giocare solo con una, una sottile corda o delle spighette o un nastro tra due alberi. Puoi prendere anche un cancello, per esempio. Lo Spike Ball che cos'è? È, è un gioco con i piedi a terra, in cui la rete viene messa all'altezza degli occhi, quindi la riproduzione di, per qualsiasi tipo di bambino, con il genitore per esempio, può essere di andare a mettere all'altezza eh, degli occhi del bambino, il genitore può essere anche messo in ginocchio, a me spesso succede, mi metto in ginocchio per giocare con i bambini delle scuole primarie, perché almeno... No, guarda i bambini negli occhi e si azzerano le distanze, quindi bloccando la palla e arrivando direttamente ad attaccarla, dargli un colpo innesco un gioco che crea quella capacità di essere un po' agonistico, su cui poter eventualmente avere il ritmo per non avere l'ostacolo della rete e l'ostacolo del salto che la pallavolo per i ragazzi più grandi invece considera magari la, la, il percorso per coronare il sogno di diventare, ed di emulare magari come un gran bel giocatore il pallavolo sa la maschile o nella femminile. Andrea stavo pensando adesso alle tante ragazze, e tanti ragazzi che fanno giochi di squadra la pallavolo, ma pensa al calcio, il basket, il rugby, la, la pallamano, S Soprattutto questi sport saranno quelli che forse più tardi, no, si potranno ricominciare. Stiamo aspettando, anche quelle che saranno le, le indicazioni. E questa non è una bella notizia per chi è appassionato appunto di queste discipline. C'è un consiglio che vuoi dare? Cioè, può essere un'opportunità mettere per un attimo in pausa il proprio sport preferito, magari per sperimentare altro? assolutamente eh, nella propria eh, identità di smart coach la proposta che faccio e che continuo a fare è proprio di utilizzare qualsiasi tipo di strumento per evadere no, dalla noia del ritmo e delle ripetizioni tipiche di un modo di incananare di allenare dei bambini che alla fin fine si annoiano a maggior ragione delle situazioni ovviamente di eh, chiusura o clausura ecco che magari il gioco non so se ti ricordi anche nelle sala giochi ne e' presente quel gioco dove tu hai una sorta di, di piccoli sussidi e fai giocare e fai eh, scivolare dei dischi? Bene, con una pallina fatta di carta in, dentro casa abbiamo giocato proprio anticipando quel colpo perché facendo scivolare la pallina sotto una rete anticipo e guarda un po' imparo questo movimento che sono riportato, posso anche giocarlo con la mano aperta con una pallina da tennis, per esempio, oppure posso giocare magari con un supporto a badminton o a beast Tennis. L'anticipazione poi un domani mi porta a comporre l'eventuale bugger, per cui avrò già un coinvolgimento con due sport diversi che mi danno l'opportunità, come ho fatto dentro Spettini nella prima serie, di utilizzare il beast Tennis e tutta una serie di altri giochi per implementare la voglia di esplorare. Quindi la risposta è sì! divertiamoci all'esterno, poi ovvio se io mi voglio divertire, ho anche un, un albero oppure trovo un muro e ho la fortuna di avere una palla, mi divertirò magari a colpire e centrare quel muro, oppure a colpire quell'albero. Quell se lo colpisco lanciandolo, se lo colpisco palezzandolo, se lo colpisco schiacciandolo, qual è il problema? Mi posso sempre divertire. Questa so, è anche l'opportunità per cambiare un po' le regole così come le si conoscono per appunto rendere i giochi giocabili anche in questo momento, no? perché le regole vanno rispettate quando si fa uno sport, però anche è anche bello inventarsi nuove regole appunto per provare a giocare lo stesso gioco in modi diversi, come insomma tu stesso ci stai, ci stai dicendo, c'è libertà di, di creatività nel gioco. È importante, normalmente l'allenatore, chiamiamolo che non ha le vedute ampie, cerca invece di andare a chiudere i paraocchi, incalanare i ragazzi verso un'attività che lui percepisce come funzionale ad imparare i fondamentali. Invece è fondamentale esplodere la creatività del bimbo. Faccio un esempio banale, no? se io mi trovo dentro al parco e mi porto il mio pallone, riesco comunque ad avere delle salviettine per magari igienizzarlo, ho i miei guanti, ho la possibilità di giocare l'uno contro uno con anche un mio compagno, perché questo tipo di filo che ti dicevo dello spike ball separa, separa i due giocatori. L'abilità è quella di andare a prendere il pallone dopo un rimbalzo, a prenderlo al volo, ar Avvicinarsi alla rete mentre il giocatore si avvicina alla rete. L'altro cosa fa? Si deve distanziare dalla rete per poterlo poi bloccare come un portiere di calcio. La stessa identica cosa la possiamo fare nel 2 contro 2. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io posso addirittura andare con una piccola fettuccina a creare una zona di separazione e quindi avere i due bimbi che giocano contro altri due bimbi che mantengono le distanze perché ho un metro alla mia destra, un metro alla mia sinistra, cioè il compagno un metro e mezzo dalla rete. Ecco che lo spikeball ball, e tra altre cose è arrivata adesso probabilmente una notizia in questi giorni, che sembra che addirittura il beach volley sia la prima attività, chiamiamola sportiva, e quindi la proposta che faremo per iniziare adesso ad allenare tutti i ragazzi che arriveranno forse a settembre, magari a non trovare più le palestre agibili, perché il problema degli sport di squadra è la sanificazione degli ambienti, perché se arri arriva anche una classe, parlando che poi i bambini vanno ovviamente a scuola, noi avremo le, le palestre scolastiche che devono essere sanificate ogni ora. Poi nel pomeriggio arrivano le società sportive, per cui devi sanificare gli ambienti. È veramente un modello che cambierà. Quindi ora andiamo all'aperto, ci giochiamo quest'estate e apriamo gli orizzonti. Assolutamente, sport all'aria aperta. Andrea, Andrea lo hai citato più volte questo Spike Team, il tuo cartone animato, la serie che hai ideato proprio per far vedere lo sport, ma non solo, infatti hai vinto dei premi importanti, per esempio due premi Moice per l'inclusione e i valori che hai saputo trasmettere. Inclusione e valori, perché lo sport è una via privilegiata per trasmettere concetti così, così essenziali? Ma perché lo sport è salute? stare in movimento dà la possibilità comunque a tutti di cercare di migliorare le proprie prestazioni, quindi dare ossigeno al cervello ed essere in grado di poter poi eh, creare opportunità di socializzazione importanti anche nello sport individuale avere la concezione di appartenere a una squadra di persone che ti stanno dando una mano che ti preparano per darti gli strumenti su cui cercare di poter crescere e da crescere la voglia di raggiungere obiettivi ho utilizzato il linguaggio dei cartoni animati perché? perché attacco direttamente attraverso il lucky attraverso questo cartone la televisione quindi le mamme i bambini i nonni tutti insieme con i fratelli riescono a percepire come una sorta di team building per bambini quanto sia importante accendere lo spirito di squadra che deriva da uno spirito individuale che è alberga dentro ognuno di noi e quindi far capire ai bambini che posso crescere spiritualmente contando sulla forza il coraggio la lealtà l'equilibrio, il sacrificio la tenacia con l'umiltà di un allenatore che deve essere un umile animatore si anima in questo la voglia di esplorare quindi lo sport ti dà l'opportunità di essere resiliente di essere resistente di poter comunque riuscire a capire a percepire come donarsi nel confronto del compagno e la pallavola in questo e quindi nello spikeball lo è ancora di più perché sai benissimo che io devo imparare a gestire quel pallone per potermene spossessare per aiutare il compagno per migliorare quella catena che ci porterà tutti insieme a gioire di quel risultato Risultato è importantissimo. Ha dato l'opportunità anche di percepire come lo stesso gesto atletico può essere utilizzato da un atleta e da ovviamente un paratleta. Portare un esempio come il sogno di Brent in cui un ragazzo ha avuto un'amputazione bilaterale perché lui aveva tutte le protezioni ma quattro ragazzi ubriachi l'hanno tirato sotto causando un'amputazione bilaterale e grazie all'insegnante di educazione fisica ha scoperto il wheelchair basket, grazie alla sua capacità ha smontato la moto creando le lame e per qualificarsi ovviamente a questi campionati Paralimpici studenteschi e ha scoperto l'end bike come veicolo per ritornare ad essere il ragazzo più veloce sulle ruote. Quindi, aver avuto anche l'opportunità di partecipare alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, mi ha dato questo tipo di investitura voglio realmente far passare messaggi importanti per cui lo sport olimpico e paralimpico sia sullo stesso livello. All'interno di Spike Team ho inserito addirittura delle pillole interessanti, ho fatto percepire come una ragazza sorda può giocare con l'apparecchio cocleare bilaterale, può comunque leggere il linguaggio dei segni di Lachi che la saluta dalla, dal pubblico e può tranquillamente anticipare delle traiettorie e quindi trasformare la sua disabilità silente inabilità perché è più abituata a leggere il linguaggio del corpo di un robototatto. Questi messaggi ovviamente sono difficili da far percepire ai bambini, ma spero che piano piano, riguardando ci siano degli adulti illuminati, degli educatori illuminati in grado di poter aprire questo ventaglio di opportunità che lo sport riesce a dare. Andrea, l'ultima domanda la voglio fare direttamente al campione, però nella risposta devi pensare sia alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi. Sia i loro genitori, quelli che sono in tribuno, che sono a bordo campo durante le partite di fin anno. È più importante vincere o è più importante perdere? Allora, sicuramente nella mia carriera ti posso garantire che sono state molte, e molte di più le partite perse rispetto a quelle vinte. L'importante è che nella vittoria tu riesca a percepire la purezza del tuo percorso e capire anche che una volta che hai conseguito una vittoria, che potrebbe essere anche un raggiungimento di un risultato, devi imparare piano piano a Classicamente, classificare come l'innalzare l'asticella per cercare di esplorare nuove sfide. E la sfida è proprio quella di percepire che se è arrivato a vincere, bene hai presente che cosa succedeva in indiana jones nella prima serie quando indiana jones ha conseguito l'arca dell'eterna alleanza bene tutto un disastro di avvenimenti e dov'è finita l'arca dell'eterna alleanza dentro il british museum una delle casse etichettate ed è questo lo spirito con cui andrea lucchetta si è sempre posto vincevo una medaglia un campionato del mondo un campionato europeo lo andavo ad archiviare e ve, aprivo delle nuove sfide quindi è importante che i genitori non riescono ad essere troppo ossessivi, né tanto meno possessivi, ma se loro hanno un possesso di qualcosa di storico e di interessante, bene, lo devono andare a declinare con il linguaggio dei bambini, cercando ovviamente di, come fa Araki, di non ovviamente opprimerli, indirizzarli, ma fare in modo che siano i bambini a chiedere anche ai genitori di condividere magari anche insieme una bellissima partita a Spikeball con i loro nonni quando li prenderanno. Perché con la rete e l'altezza degli occhi, con i genitori mentalmente in ginocchio, l'altezza del bambino è sicuramente più avvincente come colpo d'attacco. Ringraziamo Andrea Lucchetta, campione nello sport ma anche nella vita, bellissime, bellissime dritte, bellissime indicazioni, grazie davvero Andrea. E ringraziamo ah, tutti. Mi sono dimenticato di dire una cosa, per chi ha la fortuna, attenzione eh, è meglio che inizi anche a tirare fuori la bicicletta, quindi senza togliere la catena, ok, tenete bene, eh, sotto pressione la pressione dei, dei pneumatici, caschetto in testa, borraccia sempre piena e l'utilizzo della bicicletta, come è stato anche annunciato ovviamente in, in tutte ovviamente, le regioni, Beh, darà una buona opportunità per allenarsi, quindi allenare il sistema cardocircolatorio ed essere molto più performanti di qualsiasi tipo di sport. Scusami se ti ho interrotto, però mi ero dimenticato questo particolare molto importante. È fatto benissimo anche perché è la stagione, insomma, andiamo incontro alla stagione invitante per la bici, quindi è un modo bellissimo no? anche per visitare i nostri territori, per riprendere confidenza con le, le zone vicino a noi che appunto in questi mesi abbiamo frequentato un po di meno. Grazie Andrea, grazie davvero, grazie a tutti voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, ci sto dentro, vi aspetto però tutti i giorni nel nostro sito con tante indicazioni, tanti suggerimenti appunto per stare ancora insieme. Grazie a tutti, ciao!